Intanto, ciao, ciao. Eh, chi sei e come mai sei qua in piazza? Allora, io sono Silvia e lavoro all'Università di Padova e oggi penso che sia importante essere qua perché c'è bisogno di dare una, una scosta sul, diciamo, al dibattito eh, sulla, sulla guerra e in generale sui conflitti e quindi penso che sia importante essere qua per dimostrare che c'è una società civile che risponde guerra ehm, con il disarmo, la pace, la, la collaborazione e la solidarietà e quindi ritengo che sia importante far sentire questa parte della, della società che è presente e come mi sembra di vedere oggi molto, molto attiva. Mi chiamo Paolo Brivi, sono militante della FIOM e sono in piazza oggi per dire che bisogna fermare la guerra e che per fermare questa guerra, che è una guerra tra due blocchi imperialisti, in cui diciamo, non c'è una parte buona e una parte cattiva, ma diciamo così, il più sano ha la rogna, eh, per fermare questa guerra c'è un'unica forza che lo può fare ed è il movimento dei lavoratori eh, e il movimento degli oppressi e degli sfruttati a livello internazionale che si uniscono contro i rispettivi imperialismi quindi noi dobbiamo manifestare innanzitutto contro l'imperialismo italiano che manda armi e sostiene una guerra eh, vergognosa Allora, intanto chi siete? E come mai siete in piazza oggi? Sono pensionate, no, sono ex exegnate La pace ovviamente vediamo che finora non è stata fatta nessuna azione determinante per, per cambiare un po' le cose e ovviamente ci tocca dare ragione al professor Rosini che finora ha indovinato, perché da studioso non è che indovina, ma studia queste cose, si sono avverate tutte le sue previsioni, già prima della, della guerra aveva previsto che ci sarebbe stata la guerra e come prevede anche lui e cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualcosa, certo non mi chiamo non mi chiamo Draghi non mi chiamo Niente ma questo. quello che possiamo no. fare no. è questo Ciao, sono Alessandro vengo da, da Cuneo, da Piemonte e sono un disoccupato <ride> in servizio civile e sono qui oggi per manifestare contro la guerra contro tutte le guerre, contro questa guerra imperialista e tutte le guerre eh, per dire no al, al riarmo, all'aumento delle spese militari, al, al, alla continuazione dell'invio di armi eh, per, per un'Europa eh, che sia diplomatica, che, eh, insomma, che partecipi in modo, in modo democratico, eh, non violento, pacifista, eh, che non significa passivista. Sono Sra. Giosuè Mattei della Flexigelle del Veneto, oggi siamo qua per manifestare, per promuovere, perché riparta un negoziato di pace, questo conflitto assurdo nella quale la Russia ha aggredito un paese, paese sovrano. Noi chiediamo che si riparta con un negoziato di pace vero, che metta a tavolo tutti i soggetti e che anche l'ONU faccia la propria parte per mediare all'interno di questo conflitto. Nella quale non possiamo permetterci che un dittatore come Erdogan assuma il protagonismo all'interno di questo conflitto. Siamo l'Unione un dei Giovani di Sinistra, la Giovanni di Sinistra Italiana e siamo qui perché crediamo enormemente nel valore, del valore della pace. Siamo qui per schierarci contro ogni guerra e perché è soltanto mettendo, facendo rete e unendoci che possiamo ricostruire della pace. De questo decidiamo. Stop all'impia delle arti. Veniamo in Isana, per ridurre gli arti che rendono investiti nelle spese militari. Abbiamo bisogno di ricostruire la pace, perché si sa che le arti chiamano soltanto altre arti. Allora, noi veniamo da Alessandria, siamo un'associazione verso il Kurdistan e oggi noi siamo qui per un Kurdistan libero e per la libertà di Ocalan. Contro tutte le guerre, non solo quelle in Ucraina, contro la guerra in Siria, contro la guerra in Iraq, contro la guerra in Afghanistan.